Buongiorno a tutti, mi conoscete già tutti, quindi non so è il caso di presentarmi. Comunque, eh, oggi facciamo un piccolo escursus in quella che è la storia della demoscene e quindi il come siamo passati dall'informatica per il business, dall'informatica per i videogame, dall'informatica per qualcosa all'informatica per tutto. Cioè, la multimedialità, quello che oggi diamo per scontato in tutti i computer, eh, non c'era, i computer erano dedicati, l'IBM faceva contabilità, eh, o oh, le vetti che sia, insomma, eh, la Apple faceva what you see is what you get, ma non aveva l'audio, ma non aveva i colori, gli mancavano delle cose. E poi un giorno eh, è nato l'Amiga, è nato l'Amiga che ha rivoluzionato tutto il paradigma, l'Amiga 1000 si siamo passati da un computer specializzato a fare qualcosa benissimo a un computer che faceva tutto benissimo. E quindi il primo, il precursore di ciò che oggi sono tutti i computer è stato sicuramente l'Amiga 1000, ha cambiato il mondo. E, e quindi sulla scia di questo mega computer fantasmagorico, due anni dopo uscì il 500, che adesso poi andiamo a vedere, eh, si creò un mondo che, eh, che cambiò le cose insieme ai computer. Iniziamo con una piccola presentazione di chi sono io. Eh, io facevo parte di quei pazzi che in quegli anni hanno cambiato un po' le cose, ho fondato un gruppo che si chiama Rem Jam, di cui poi parleremo più avanti, e eh, mi, so, mi occupo ancora oggi chiaramente di sicurezza informatica, avendo fatto l'hacker per vent'anni, <ride> ho continuato la mia carriera nel settore, diciamo, mettiamola così. Ho solo cambiato il cappello, il cappello che prima era nero, perché facevo cose mm. magari poco... Poco riconosciute dalla legge, ha invece un cappello bianco, cioè a difendere le persone dagli attacchi di quelli con il cappello nero. E arriviamo all'Amiga. Questa è la famiglia dell'Amiga, sono tutti gli Amiga che esistono, che sono esistiti, dal più piccolino, che è il 600, il primo, il 1000, quello al centro, chiaramente, arrivare fino all'ultimo, che sono i 3000 il 4000 Tower, che è l'ultimo in alto a destra, o il CD32, che era invece un puro videogioco e non un computer. La famiglia Amiga. E cosa è stato presentato? Come? Come multimedia, cioè, proprio nella presentazione, già il primo giorno che è uscito l'Amiga 1000, il signor Andy Warhol e la signora Debbie Harry presentarono alla televisione americana l'Amiga 1000, come? Con una fotografia presa in diretta da una telecamera, da Andy Warhol, il D-Paint, il software per colorare, il l'antesignano del Photoshop, per capirci, e la signorina De Bierry, che era stata ripresa in bianco e nero da questo digitalizzatore in diretta è stata colorata in diretta da Andy Warhol e la gente chiaramente è rimasta sconvolta perché, perché non si poteva fare prima, non si faceva, quindi la presentazione stessa dell'Amiga Mille è già multimedialità, è già arte, è Andy Warhol. Nell'87 poi cambiano le cose, perché? Perché il 1000 era bellissimo ma costava un fantastiliardo <ride> e quindi era eh, per pochi, non per tutti. Nell'87 eh, la Commodore decise di fare la Miga 500 per andare in un mercato che era eh, quello che già possedeva con il Commodore 64, il Commodore 64 che però era stava diventando obsoleto e quindi decise di fare questo prodotto low cost, low cost si fa per dire costava uno stipendio, però comunque era uno stipendio, non dieci come la miga mille, e eh, ne vendette milioni, milioni, milioni, milioni, facendo appassionare dei ragazzi alla multimedialità, alla realizzazione dei videogiochi, alla realizzazione dell'arte, alla realizzazione di quella che era grafica, musica, tecnologia. Successivamente uscì il 1200, che è la versione più potente, e che è la base, poi, di quello che andremo a vedere più avanti. Queste sono pagine che ho scansionate da un bellissimo libro che ha scritto un mio caro amico, che si chiama Paolo Cognetti. Questo libro è 1975-1985, tutto ciò che c'è da sapere di quegli anni dell'informatica. E c'è una piccola parte che ho scritto io, nel capitolo 16, che parla appunto della scena, di che cos'è la scena e del perché è importante la scena. E e che cos'è? Fondamentalmente è un insieme di, di tutti i ragazzi, ragazze e appassionati in genere di computer che hanno deciso di studiare cose bellissime e fare cose che non c'erano, cioè hanno inventato qualcosa che non c'era e, e si sono messi prima a fare i pirati, cracker, ok, faccio il cracker, quindi prendo il gioco, lo copio in modo tale che lo posso duplicare e dare agli amici, dare ai conoscenti, vendere, perché c'era gente che invece ci faceva anche del business su questa cosa. Poi i cracker si sono un po' evoluti e eh, hanno incominciato a metterci delle intro, no? Cracket by Pippo, cracket by Tizio, cracket by il gruppo de, vatte la Pesca, in Italia famosissimi erano gli ICS, Italian Cracking Service, Commodore. 64. Eh, e, e quindi un nuovo ruolo si è... Eh, si è materializzato nel, nella scena che era quello di colui che realizzava le intro e quindi nelle intro che cosa ci mettevano? Un bellissimo logo, un po' di musichetta qualche fettino, qualche cosina che girava per farle un po' più accattivanti e questo fenomeno ha creato una competizione una competizione fra me lui, lui e tutti quelli che facevano queste intro a chi le faceva più bella? E i pirati prendevano, assoldavano mettiamola così in giro per il mondo, le persone più brave a fare grafica, a fare, eh, a fare musica, però ottenere un risultato che era più bello degli altri, fare, ah, siamo più fighi, guarda c'è la intro più figa, e comunque sempre correlato al mondo del cracking, qua se parliamo del Commodore 64. L'amiga nasce uguale, quindi nella MIGA nasce la stessa cosa, nasce questa competizione, ma con l'amiga con l'avvento della MIGA 500, cambia tutto. Perché? Perché tutti ce l'hanno, tantissime persone ce l'hanno, nuove persone, nuove eh, leve, si avvicinano a questa macchina e incominciano a fare musica, incominciano a fare grafica, ad altissimi livelli, perché l'amiga MIGA te lo permetteva. Ops, siamo andati indietro un in avanti. E nasce anche una lingua. Intorno a questa scena, no? nasce una lingua, nasce, nascono delle parole che prima non esistevano, che oggi magari qualcuna è anche di uso comune: il lemer. Non so quanti di voi sappiano che cos'è un lemer, ma tendenzialmente è uno che ci capisce poco <ride> di informatica e che sfrutta le capacità degli altri per dire: Ah, io so fare una cosa, così un lemer. E questa è una parola che viene usata anche oggi. Elite è un'altra parola che poi è stata usata in tutta la scena IRC, in tutte quelle che la, le prime chat di internet, l'elite era quello figo, il lemer era quello scarso, Bene, questi vocabili nascono con la scena quindi negli anni 80, fine anni 80. Le release, cioè le produzioni che vengono fatte dai vari gruppi vengono poi denominate release, quindi ho relesato, si diceva in italiano, ho rilasciato una intro, ho rilasciato una demo, ho fatto le cose e poi ci sono tutte le varie produzioni, cioè quello che facevano questi signori che facevano parte della scena, quindi le demo, le intro che erano quelle che si mettevano appunto nei giochini craccati, le demo che sono l'evoluzione della intro, cioè la intro era quel cosina che si metteva lì davanti che aveva un bel logo, due cavolate. La demo era una dimostrazione, da qui il nome demo, di quanto sono figo a fare il software, quanto sono figa a fare la grafica, quanto sono bravo a scrivere la musica. Mettendo tutto insieme e cercando di creare qualcosa che era bello da vedere e affascinante e che attirasse l'attenzione degli altri sceners. La, music, la mega demo era la demo ancora più grossa, poi magari la vediamo più avanti, che ci sono delle, degli esempi. Il music disc, dove invece c'erano proprio i musicisti, musicisti che ai tempi magari erano sconosciuti, oggi molti miei amici della scena amiga sono famosissimi DJ che vendono un sacco di dischi. Tool disc, slide Slideshow, Disc Magazine, Chart. Perché Disc Magazine e Chart sono importanti? Perché eh, le, eh, le Zin, quindi i, i Disc Magazine, erano, raccontavano la scena e contribu hanno contribuito tantissimo allo sviluppo di quello che era l'invidia e il voglio essere meglio di te. Questo, quello che questo poi è stato veramente il driver che ha portato a creare l'arte digitale, cioè... Il, far vedere che sei più bravo, dimostrare qualcosa, creare, inventare senza un significato, senza soldi, non c'erano soldi, non, non si faceva per soldi, nessuno, anzi, se li spendevi i soldi per, andare, per scambiare le lettere e andare in giro. Quindi le chart sono molto importanti, dopo ne vediamo una. Eh, vorrei parlare magari un minuto delle BBS, ma non so quanto sia on topic, Era, non c'era internet, costava tantissimo, scambiarsi le informazioni, sia via eh, telematica, quindi telefonando, okay? sia via eh, posta, perché dovevi metterci un sacco di francobolli. Noi eravamo tutti poveri, eravamo tutti ragazzini, tendenzialmente eh, 15-20 anni, questa era un po' l'età media dello scenario ai tempi. E, e quindi che cosa si faceva? Eh, innanzitutto, le BBS: Ballet in Ball Systems, che erano dei computer messi a disposizione della collettività da parte di personaggi chiamati Sisop, in cui tu lasciavi la tua produzione e gli altri se la potevano prendere scambiandosela. E in questo modo: papà papà macchia di leopardo se ne andava in giro per il mondo. La, il vantaggio della BBS è che era locale le chiamate ai tempi costavano diversamente in funzione di se era locale o prefisso o internazionale quindi la tua BBS locale che poi scambiava con un'altra BBS eccetera ti permetteva con una sola telefonata urbana in realtà di mandare il tuo prodotto in giro per il mondo c'erano anche altri sistemi di cui non possiamo parlare <ride> perché non erano legali <ride> Blue Box, Freaking eccetera e, e l'altro sistema invece era quello di spedirsi di spedirsi le, le produzioni via posta, questa è, una, questa è vera. Questa è una lettera che ho ricevuto boh, forse 25 anni fa. Una cosa del genere. Non, so, non mi ricordo, ma c'è nel francobollo, inizio anni 90. Questa viene dalla Danimarca e ci mandavamo i floppy disk. Io mando il floppy disk a te, tu mandi il floppy disk a me, tu lo copi e lo mandi a tutti i tuoi contatti. Io lo copio e lo mando a tutti i miei contatti e questo si chiamava spreading e permetteva alla produzione, alla release, alla demo, a ciò che avevi fatto, di essere vista dagli altri anche per essere giudicata, no? perché poi c'era il giudizio che era importantissimo. Cioè, Cosa ne pensi di quello che ho fatto? Questo era un po' il driver. E anche qua c'erano dei sistemi per evitare di pagare troppo, perché io personalmente per esempio spedivo... 30-40 buste al giorno da 2.000 lire di affrancatura. Eh, neanche lo stipendio di mio padre bastava per pagarle, quindi avevamo i nostri sistemi. Non si può raccontare però. E qui abbiamo i ruoli. I ruoli che partono dal, dall'organizer, cioè colui o colei, nel mio caso, che teneva insieme tutti i pezzi del gruppo. Avevamo il coder, cioè colui colui o colei che programmava, quindi che faceva il codice in assembly, rigorosamente in assembler, perché ai tempi o programmavi in assembler o gli effetti col cavolo che li facevi, non c'era una capacità di calcolo come oggi, che chiunque, anche se non è capace a programmare, può fare cose bellissime. Ai tempi o eri bravo o non facevi un accidente di niente. I grafici, cioè i grafici, coloro che facevano appunto la parte estetica, i musicisti, gli asci artist, che sono fondamentali, perché nelle BBS la presentazione del tuo prodotto era fatta in asci, no? Perché potevi solo scrivere utilizzando i caratteri dello schermo. E quindi c'era qualcuno che si divertiva a fare i loghi utilizzando i caratteri. Piuttosto difficile. I SISOP di cui ho già parlato, i co-SISOP che si occupavano appunto di gestire le BBS, i trader che erano coloro che si collegavano alle varie BBS e eh, scambiavano il software da una BBS all'altra gli swapper, coloro che spedivano attraverso la posta e che duplicavano le, le, le produzioni della scena, gli editor, coloro che scrivevano e facevano cose sul, nei disc magazine, che producevano i disc magazine, e i cracker, che sono quelli cattivi che craccavano eh, i giochi o i software protetti da copyright, a cui mettere la famosa intro fatta dal coder, dal musician, eccetera, eccetera. E questa era un po' la cosa, il come è iniziato. Che come è iniziato? È finito nella, nella guerra, anche, ci sono state anche delle guerre famosissime in cui il gruppo A ce l'aveva con il gruppo B perché era, sosteneva che il gruppo B era un lemer, cioè, cioè usavano, copiavano il software. lo... Duplicavano, se lo fregavano, e facevano le cose dicendo oh, guarda che bravi che siamo, utilizzando invece la bravura di qualcun altro, per esempio. Questo era uno dei primi motivi di guerra, oppure perché insomma, i, i più bravi di tutti dicevano ma io sono più bravo di te, io sono più bravo di te, non siamo più bravi noi, e si sfociava nelle guerre, che erano addirittura eh, portate poi nelle demo. C'è una delle demo più famose della storia, che mh, probabilmente andiamo a vedere dopo, Nexus 7, in cui c'è un bellissimo scroll che dice, Ray traced scrollers are forever, of infinite Andromeda sends his fuckings, <laughs> manda a quel paese eh, Lord Helmet, che vabbè, adesso, purtroppo non, non è andato a capo, ma è, è, for being a pathetic figure and a pitiful liar, insomma, non esattamente un complimento. Anche in Italia abbiamo avuto la nostra guerra, Rem Jam, il mio gruppo contro Vega, che era un altro gruppo, abbiamo avuto un po' di screzi, ci siamo fatti anche delle anti-demo, cioè proprio una demo contro l'altro gruppo. È stato molto, molto carino. Era legale o no? Ne abbiamo già abbastanza parlato. No, non, la scena non era legale all'inizio, lo è diventata crescendo. All'inizio è nata nel, nel dark della, del cracking, poi si è spostata nell'arte, e quindi nella creazione di qualcosa che prima non c'era, cioè nella parte di demo. E tutta la parte non legale non è un topic con la discussione di oggi, quindi la saltiamo. Noi come gruppo nasciamo nel 1989, siamo stati presenti, cioè nasciamo in Italia, a Genova fondamentalmente, Genova e Savona, e poi iniziano ad arrivare membri di Chieti, membri dell'Abruzzo, eh, altre persone dalla, dal Veneto e, e poi dalla Svizzera, insomma, eh, eh, e pian piano siamo cresciuti, cresciuti, cresciuti, fino a cioè, sfuggita leggermente di mano la cosa, e siamo arrivati a essere anche 200-250 persone sparsi in 4 continenti e 30-40 nazioni. E oggi... C'è ancora online nel nostro sito, poi vediamo la pagina con ancora la member list dell'epoca, il sito fatto nel 1992 e rimasto esattamente così com'era, non l'abbiamo mai toccato proprio per, perché ci piace pensare all'internet di una volta, di com'era, di com'eravamo e non è inutile adesso mettere le grafiche di oggi, non ha senso. L'Amiga oggi è anacronistico, non è possibile pensare di fare qualcosa di moderno sulla Miga, ma è la mamma di tutto quello che oggi c'è e quindi lo raccontiamo con, con grande orgoglio. Questa è una pagina del libro che abbiamo scritto come gruppo perché la filosofia degli hackers dell'epoca e della scena era tutto per tutti, tutti devono sapere e quindi knowledge is not a crime, la conoscenza non è un crimine. Noi abbiamo passato tanto tanto tempo a scrivere quella roba lì, sono 1872 pagine nel pdf, scaricabile liberamente, gratuito per tutti, è bellissimo. Il libro stampato è 404 pagine gratis, ve lo potete scaricare, ve lo potete stampare, la copertina, la cover, è tutto open source. Se lo volete stampato pagate la stampa al service, non a noi, noi non ci guadagniamo nulla. E questo libro racconta come si fa a fare una demo, come si fa a fare un videogioco quindi come si fa a fare grafica, musica e codice insieme per armonizzare qualcosa che abbia una, una bellezza esteriore. E in assembler, piuttosto complicato, trucchi matematici per fare del codice ottimizzato e cose così. E non spiega assolutamente nulla su come fare la grafica e la musica perché è stato scritto da Coders, cioè da me, da Fabio da Andrea e da altri ragazzi di Rangem, Jam, che ai tempi avevamo pochi anni, <ride> giovani, giovani, giovani. Questo libro poi, nel due anni fa, è stato preso da Alessandro, che è il coautore, è bravissimo, avrebbe dovuto esserci oggi, ma purtroppo non è potuto venire, e l'ha trasformato in qualcosa di stampabile, di versione per tutti, di fruibile, in PDF, piuttosto che stampato, perché originariamente era nato in Ashi, su floppy disk. Quindi, era in floppy dischi, il corso è infatti si intitola in due floppy, no? all'inizio erano due floppy, sono diventati 12, <ride> sono allegati e si possono scaricare sempre dal sito, è molto molto molto carino. Per darvi un'idea di che cos'era la follia degli sceneras, questa foto ritrae la mia camera, per questa è la mia camera, nel 1988-87, adesso non ricordo, con la mia Amiga 500 e le mie 3-4 floppy disk, e tutte le lettere, tutte le follie che, che facevo, <ride> la gente, insomma, eravamo abbastanza particolari. Questo è il nostro sito, questa è la member list di tutti quelli che hanno fatto parte di, di Remgem, Jam, sono pubblici, sono lì. Ognuno usava un nickname, non si usava il proprio nome, tant'è vero che io stessa utilizzavo svariati nicknames. Ultimamente ho tenuto solo Yuki e basta, ma ne ho usati degli altri per fare le cose quelle col cappello nero. E sulla destra la pagina dove è possibile scaricare tutto ciò che abbia, quasi tutto ciò che abbiamo fatto da internet e eh, se uno ha la fortuna di possedere un'amica o se non ha la fortuna di possedere un'amica, un emulatore, o un, qualcosa come, un oggetto come il mist che possiamo ammirare giù nella, ne, nello show, nella showroom per poterle far funzionare quindi vederle vere, vederle come sono fatte non via YouTube o via un filmato come faremo noi oggi perché un'altra delle cose incredibili è che dopo vent'anni abbiamo trovato le nostre cose su YouTube messe da fan, appassionati eccetera con migliaia, migliaia, centinaia di migliaia, milioni di visite, con commenti che dicono, guarda, questo è come è nato così, guarda, questa è la prima volta che c'è la digital motion, guarda, questo è il logo della Pixar fatto da un amighista negli anni 90. È vero, è nato tutto su Amiga, l'abbiamo fatto tutto noi. Cioè, non è, è, sembra strano, soprattutto a chi ne ha fatto parte, perché noi, per noi era un gioco, era un passatempo, non, non, non doveva essere quello che eh, ha dato poi la, la base a allo sviluppo di un sacco di, di, di, di, di, di cose, di artisti, di, di gente fantastica, molto più brava di noi, che fa cose bellissime oggi. Ma l'idea gliel'abbiamo un po' raccontata noi scenas. E questo è il libro, ce n'è uno qua se lo volete vedere, è anche stampato qua. E queste sono alcune foto, diapositive, tratte da alcune delle demo che magari poi dopo vediamo. In alto a sinistra... Abbiamo una milestone. Perché una milestone? Perché dei ragazzi di 16 anni, dalla Danimarca, hanno riempito una ragazzina, una loro amica, di cosini bianchi, l'hanno ripresa con una telecamera e da quei cosini bianchi hanno preso i punti XYZ e l'hanno digitalizzata e renderizzata. Non era mai successo. L'hanno fatto dei ragazzini di 17 anni in Danimarca. Su YouTube trovate un how to, di quella demo meraviglioso. È bellissimo, raccontato oggi da questi signori che lavorano tutti in ambienti di produzione tridimensionale per il film, piuttosto che per Hollywood, eccetera, eccetera. E questi ragazzi hanno fatto delle cose fantastiche quella ragazza su, su, su Facebook ha la sua pagina, è un avvocato oggi non c'entra assolutamente niente era la fidanzata di uno di, di, degli scener che fece quella demo e suo malgrado è la protagonista della prima digitalizzazione in tempo reale della storia e lì a destra abbiamo da Nexus 7 natural motion cioè la prima volta che un oggetto tridimensionale viene fatto muovere fluido quindi come se fosse vero e anche quello è una milestone. Prima non c'era, adesso c'è. Questi, invece, sono due esempi di grafica, uno calcolato e uno disegnato. Lì abbiamo un logo dei Melon Design, famosissimo gruppo francese, e qui abbiamo, invece, un vettore calcolato in, con una sorgente di luce che si chiama light source, questo è un glens vector, quindi un oggetto trasparente qui si vede anche il retro con una sorgente di luce che lo illumina e crea l'ombreggiatura uno dice eh, ma è semplice no ma ragazzi non è un'animazione questo veniva calcolato in tempo reale da una processore a 7 MHz cioè 0,0007 rispetto ai GHz che oggi sono 1 è poco oggi un processore va da 2 GHz, 3 GHz quindi stiamo parlando di un 300 millesimo della velocità e un 300 millesimo della potenza di un iPad. E noi facevamo queste cose che erano piuttosto complesse. Nel libro ci ha spiegato come farli, però altro volendo. Ok, noi abbiamo fatto delle demo. Questa è una bellissima, un bellissimo logo. La demo in questo caso si chiama Massive Killing Capacity, che vinse nel 96, se non ricordo male, l'Italian Gathering e il Gathering in Norvegia, quindi la miglior demo del 96 e anche l'ultima demo che fece Fabio, Fabio Rendi, che è il massimo, il vero autore del libro, perché poi io alla fine sono l'autrice della, della versione moderna, ma la versione originale è stata assemblata e messa insieme da Fabio, che era molto molto molto bravo, molto più bravo di me. Questi sono delle altre, degli altri pezzettini tratti da Massive Killing Capacity. Abbiamo il logo, abbiamo un fade, Abbiamo qua, e purtroppo si vede male, un wrapping su una sfera light-sourced, e poi abbiamo uno scroller tipo quello di Guerre Stellari, con differenza che quelli là erano fatti da super computer, questi sono fatti in bianco e nero, e questi sono fatti a colori e con la musica da un computer di casa che tutti potevano comprare. E questa è una foto molto emblematica. È emblematica perché racconta di come questa questa massa, queste, queste decine di, di centinaia e migliaia di persone, si incontrassero per fare i party, quello che chiamavano i party. I party in realtà nient'altro erano che ti faccio vedere le demo che ho fatto. Tutti i partecipanti al party le votavano e c'era una classifica finale. Ah, il più bravo è quello, la competizione, quella cosa che ci ha portato poi a, a, a sempre a fare le cose sempre meglio, sempre più belle, sempre più complicate, inventandole. Questo è il Saturn Party di Parigi, eh, io c'ero, l'ho fatta io su questa foto se non ricordo male, questa è il 93, noi abbiamo vinto la demo competition qui, eh, con una demo che poi vi faccio vedere, eh, che oggi sembra anacronistica, ma che è molto molto molto carina, almeno a noi piaceva. <ride> e questi signori vengono da tutta Europa, c'erano... 2-3 mila persone, adesso il numero esatto non lo so, venivano da tutta Europa, dai paesi scandinavi che erano molto bravi, dalla Germania, dalla Francia, dall'Italia, dalla Svizzera, dalla Spagna, dalla Grecia, dall'Ungheria, addirittura c'era ancora, parliamo di anni in cui un po' di muro di Berlino era ancora lì, lì da cadere e, e venivano lo stesso dai paesi dell'est, cioè questo univa tutti, la scena unito tutti, era super partis transnazionale. E ci incontravamo qua e facevamo queste cose bellissime. Dispagazine e Charts, quello di, di cui vi ho parlato prima, sono eh, il prodotto finale della competizione. Ogni mese usciva quella cosa lì a destra, che è Showtime, questo è il nostro prodotto, questo lo facevamo noi, quindi io parlo di questo, ma in realtà ne esistevano anche delle altre. Prima di noi c'era la Eurochart, quando hanno smesso di farlo, perché questi ragazzi non riuscivano più a gestirlo, perché sono passati magari a lavorare, sono cresciuti, hanno dovuto a lavorare, non avevano più il tempo di fare le cose gratis, e ci hanno detto continuate voi, abbiamo continuato noi, prima con Charts e poi con Showtime. E che cos'è questo? Questo è semplicemente l'elenco dei voti che tutta la scena si dava, e ci mandava o per via telematica via bbs o per via postale con le, con le lettere dicendo la più bella demo è questa qua, il più, bello, più bravo grafico è questo qui, il più bravo musicista è quello là, noi avevamo fatto un software che metteva insieme tutto e generava la classifica che ogni mese usciva e raccontava al mondo chi era il più bravo nel suo settore o chi, era, chi aveva fatto la cosa più bella, la produzione più bella e, e questo era sempre il driver no, che ha portato a inventare e creare cose sempre più incredibili. I music disc eh, vale la stessa cosa delle demo per la musica musicisti famosissimi come bottin dj bottin che forse in america è il più seguito dj eh, che esiste oggi era un membro di ram jam <ride> eh, jester caspers tantissimi musicisti che facevano parte della scena oggi sono Parte di gruppi o autori musicali, gente piuttosto famosa, e, e cosa facevamo? Facevamo questi music disc con delle collezioni di canzoni da ascoltare, perché era produzione, producevamo canzoni, producevamo musica sul computer di casa. Prima non c'era, quindi l'Amiga come base di tutto quello che poi è venuto dopo, l'Atari che ha portato col MIDI la possibilità di interfacciare gli strumenti alla musica e quindi di fare poi la musica eh, col sequencer, il primo sequencer, il mitico. Pro Tracker o Sound Tracker nasce su Amiga e questo Sound Tracker è un po' è durato quasi fino ad oggi per creare musica e fare musica anche sul PC, trovate i Pro Tracker magari con 16.000 canali digitali a 64 KHz spettacolari noi ne avevamo 4 a 11 KHz, 15 esagerando però facevamo già delle cose molto molto carine e questa è un po' la storia spero di, di averla sì, tenuta nei tempi, perché volevo farvi vedere eh, tre o quattro esempi di che cosa poi veniva creato da questi pazzi che si riunivano in quei parti e che si scambiavano le informazioni prima di internet con dei metodi un po' grossolani, un po' così, ma, ma che hanno funzionato, che hanno portato a espandere il concetto di faccio una cosa artistica e lo faccio perché mi piace farlo lo faccio proprio perché voglio fare arte e non perché sto facendo un software questo è un po' quello che volevo, che volevo raccontarvi guardiamo adesso magari due demo, mi sposto di qua perché devo usare il pc e inizierei da appunto la demo che ha vinto il party a Parigi, di cui, foto, di cui avete visto la foto prima, che è It Can Be Done, che abbiamo realizzato appunto nel 94. Anche, anche la digitalizzazione ai tempi era abbastanza fantascientifica. E tutto quello che state vedendo, video, audio, Digitalizzazioni, effetti, sta in due floppy disk, un mega e mezzo, tutto. sembrare pizzelosa, strana, ma in realtà ci sono più colori di quanti un'amiga possa portarle in uno schermo. Ovviamente sono trucchi, usavamo dei trucchi per farlo. Dalle sei facce con 32 colori diversi ogni faccia, l'amiga non li supportava. Le prime parallassi non erano esattamente come quelle della PlayStation 4 un po' più pixelose Qui vediamo la sincronizzazione musica, effetti che contribuiva a creare questa aura di integrazione, musica, audio, video, codice, parte il Cambidon, poi ce n'è una seconda, c'è anche una hidden part, ma eh, non stiamo a vederla. Come, come vedete, ai tempi RMJM è un gruppo italiano, la... il main site era Fertilia Alghero, in Sardegna. Casa mia. <ride> Questa è la seconda parte, ma non staremo a guardarla. E, e adesso andiamo su quello che, secondo me, è una milestone veramente, in realtà la milestone è più la precedente, questa è la seconda fatta, però è molto interessante proprio perché eh, abbiamo questa digitalizzazione della ragazza che vedrete fra poco che è meravigliosa ed è un'idea avuta da ragazzini di 17 anni, questa, esattamente questa. Ovviamente, per darvi sempre un'idea, tutto ciò che state vedendo due floppy disk, due floppy disk, non c'è animazione, nulla è animato qua, è tutto calcolato, non ci sarebbe lo spazio per poterlo animare. Oggi è tutto animato, oggi è più facile. Risco Davvero di andare a vedere l'auto di questo. Eh, cercate how to baseballs, baseballs è il nome del gruppo. Nine fingers, nove dita è il nome della demo. È molto bella, e loro sono veramente bravi. E come ultima se poi avanza un minuto vi faccio anche vedere Massime Clinic Capacity, la nostra demo più famosa vi faccio vedere questa degli Andromeda gli Andromeda sono un gruppo nordico quindi norvegese, svedese e questa è una demo vecchia, molto vecchia con degli effetti pazzeschi, delle cose pazzesche e anche questo è un mega e mezzo, tutto audio, musica, video animo. non c'è animazione Immaginatevi anche i parti dove queste demo venivano proiettate su dei megastermi enormi e vedevi questo flash bianco tutto al buio nella notte, Quindi gli effetti erano anche fatti proprio per la presentazione, cioè per la location in cui venivano portate. può sembrare strano ma vi garantisco che è una delle cose più difficili che abbia mai visto fare a livello di codice fino ad arrivare qua questa è un oggetto 3D che cammina quasi come fosse vero. potrà anche sembrare piuttosto familiare secondo me è proprio una vera pietra miliare nella, nella generazione di arte informatica e non andremo avanti perché tanto dura veramente tanto e, e è tediosa vi suggerisco di andarla a vedere su youtube se volete c'è tutta e a questo punto prego amiga demo Amiga Demo, trovi un mondo, ce ne sono, queste sono scaricate da YouTube. Eh, io stessa sono stata abbastanza stupita dal trovare su YouTube cose che io feci negli anni 80-90, e con milioni di visualizzazioni da parte di gente che assolutamente non sapevo, non, non avevo neanche idea che a qualcuno potesse piacere questa cosa e riprovarla oggi, cioè è bellissimo, è una cosa incredibile, è veramente, è veramente incredibile. E... Vi suggerisco davvero di andarla a vedere a un mondo, c'è cioè un mondo dietro e scoprirete mille mille cose che oggi vedete nella tv o in un film, eccetera. Ma è nato 30 anni fa sulla sull'Amiga, questo è veramente, è veramente incredibile. Se avete qualche domanda rispondo volentieri, se no altrimenti vi abbandono facendovi vedere Massive Killing Capacity. Andiamo con Massive Killing Capacity, questa è l'ultima demo di Ram Jam, prima che ci sciogliessimo, che poi no, in realtà non ci siamo mai sciolti, continuiamo a essere amici, continuiamo a vederci, abbiamo una pagina Facebook, eh, però diciamo che l'ultima vera produzione che abbiamo fatto è questa, ed è l'ascito di Fabio al mondo, e a me piace molto, quindi vi saluto e vi auguro una buona visione. Perhaps you better start from the beginning. Perhaps you better start from the beginning.